Buona domenica Buon domingo. Benvenuti a tutti Benvenuti a tutti Ed è sempre vede è bello vedere come lo Spirito Santo guida ogni cosa, no? Il momento che è come lo Spirito Santo guida ogni cosa Dall'intercessione alla parola che ha dato Pamela Dall'intercessione alla parola che ha dato Pamela Fino alla predicazione che abbiamo oggi Hasta la predicazione che teniamo oggi Perché molte volte non abbiamo questa gioia? Perché a volte non abbiamo questa gioia? Perché il problema reale è che... Non crediamo al 100% in Dio. Il problema è che realmente non creiamo al 100% in Dio. Molte volte è facile credere che Dio sta in cielo. A volte è facile credere che Dio sta nel cielo. Che Dio si preoccupa della nostra religione. Che si preoccupa della nostra religione. Però è difficile realizzare che Dio può operare realmente nella nostra vita. Però è difficile pensare che Dio realmente può operare nella nostra vita. E non in una maniera troppo piccola. E non in una maniera peggiorita. Ma in una maniera enorme. Sino enorme. Perché il braccio di Dio non è diventato più corto. Perché il braccio di Dio non si è accortato. Il braccio di Dio non è diventato più corto. Il braccio di Dio non si è accortato. Vogliamo leggere numeri capitolo 11? Lemos il numero 11? Dal versetto 21 fino al versetto 23. Dal versicolo 21 al 23. Lo leggeremo insieme in italiano e in spagnolo. Lo leggeremo insieme in italiano e in spagnolo. Allora Mosè disse... Entonces disse Moisés: Questo popolo in mezzo al quale mi trovo conta 600.000 adulti. 600.000 di pie è il popolo in mezzo al quale io sto. E tu hai detto: Io darò loro carne e ne mangeranno per un mese intero. E tu dices: Les darò carne e comeranno il tempo di un mese. Si dovranno scarnare per loro greggi e armenti perché ne abbiano abbastanza. Si dovranno scannare per loro greggi e armenti che ne abbiano o si dovrà radunare per loro tutto il pesce del mare perché ne abbiano abbastanza? O si juntaranno per ellos tutti i pesci del mare che tengano abbastanza? L'Eterno rispose a Mosè. Entonces Jehová risponde a Moisés. Il braccio dell'Eterno è forse raccorciato. Hasse accortato la mano di Jehová. Ora vedrai se la mia parola si adempirà o no. Ora verás se succede il mio o no. Il braccio dell'Eterno si è forse raccorciato. A caso il braccio di Dio si è accortato. E oggi Dio ci fa questa domanda. Io, Dios, so sta Ma forse il mio braccio è diventato più corto. A caso si è accortato. Ma forse c'è qualcosa che io non posso fare. Hai algo che io non posso fare. Crediamo veramente. Realmente creiamo. Perché se veramente crediamo, se creiamo, quindi possiamo credere che Dio può fare ogni cosa. cosa. Ah apostolo, ma tu mio marito non lo conosci. Eh, eh. E quando si converte mio marito? Come se va a ma per caso il braccio di Dio è diventato più corto. Per caso il braccio di Dio è diventato Ehi Apostolo però tu non sai la malattia che io sto attraversando. Apostolo, però non sai la malattia che sto passando. Tutti i problemi, le difficoltà. Tutti i problemi e le difficoltà. Per caso il braccio di Dio si è fatto più corto. A caso il braccio di Dio si è cortato. Dobbiamo fare attenzione alle nostre. Dobbiamo tenere cuidato con le nostre parole. Vedete, le nostre parole, dice la Bibbia, che parlano di quello che c'è nel cuore. Le nostre parole parlano di quello che ha nel nostro Quando tu ascolti una persona parlare, quando ti ascolti una persona parlare, ti puoi rendere conto di quello che que c'è nel cuore. Ti puoi dare conto di quello che hai nel cuore. Se veramente credi in Dio o non credi in Dio. Se realmente credi in Dio o no. Ah, tu stai passando per un problema. Stai passando per un problema. Ah, perché credi in Dio? Perché credi in Dio? Ma veramente Dio fa ancora i miracoli? E se Dio fa un altro miracolo. Dalle parole puoi accorgerti della cosa. Ho de una sorella che dice non buttare la spugna, continua a credere perché Dio lo può fare. O una hermana che dice se non ti la tovaglia, sigue creyendo credendo perché Dio può hacerlo. Come sono le nostre parole? Come sono parole? Sono parole di fede. Sono palabras di fede. O sono parole yeah. di un Dio con le mani corte. O parabra di un Dio con manos corte. Sapete, stamattina stavamo parlando con Gloria. Spagna sta parlando con Gloria. E detto, ha detto Gloria, ma di cosa parliamo oggi? E io mi pregunto di che parliamo questa mattina? Parliamo delle mani corte. Parliamo delle mani corte. E lei mi ha detto, allora parliamo del T-rex. Ah, come il T-rex. <laughs> e mi ha fatto dire questa cosa, dita, la devo usare questa immagine. E mi ha detto, voglio usare questa immagine. Lo conoscete sto dinosauro, no? Lo questo dinosauro. Che è grande, enorme c'ha i piedi enormi, enormi però c'ha le mani piccoline e le <ride> cammina sì cammina sì e molte volte noi facciamo Dio a questa maniera e noi facciamo Dio maniera ah, abbiamo un Dio grande, un grande. conosce ogni cosa, cosa. quindi c'ha gli occhi grandi può andare in ogni luogo dire in quindi c'è i piedi grandi eh, però questo non lo può fare però <ride> questo non lo può fare <ride> Dio grande con le mani piccole. Dio grande con le mani piccole. Un Direx. Un tirex. Per caso le mani di Dio si sono raccorciate. Per caso le mani di Dio si sono raccontate. Questo è molto simile alla storia di Israele. Questo è molto simile alla storia di Israele. Sapete, tutti quanti il popolo di Israele passò nel deserto. Tutto il popolo di Israele passò passato per il deserto. Però Dio non ha gradito la maggior parte. Però a Dio non è la maggior Leggiamo 1 Corinzi capitolo 10, capitolo 10. Dal versetto 1 al versetto 6. Dal 1 al 6. Ora, fratelli, non voglio che ignorate che i vostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Perché non voglio, hermanos, che ignoré che i nostri padri tutti stavano sotto la nuvola e tutti passarono alla mar. Tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare. E tutti in Mosè fuero bautizzati nella nuova e nella mar. Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale. E tutti comieron la misma vianda spirituale. Tutti hanno bevuto la medesima bevanda spirituale. E tutti vivono la misma bevanda spirituale. Perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Ora quella roccia era Cristo. Perché vivendo la piedra spirituale che lo seguia. E la piedra era Cristo ma Dio non gradì la maggior parte di loro Mas de de ellos no infatti furono abbattuti nel deserto en el ora queste cose avvennero come esempio per noi affinché de de de non desideriamo cose malvagie come essi fecero Para que no cosas malas como ellos queste cose sono state scritte come un esempio per noi Estas cosas fueron espíritus como ejemplos para nosotros. Tutti lo stesso cammino. Todos hicieron el mismo camino. Tutti la stessa parola da parte di Dio. Todos recibieron la misma palabra de, la, de, la, de parte de Dios. Tutti sono stati la stessa nuvola. Todos estuvieron bajo la misma nube. Tutti sono passati Todos pasaron por el agua. Pero a Dios, a Dios no le agradaron todos. Perché nella realtà la maggior parte de loro non ha creduto. Perché in realtà la, la maggior parte di loro non crede. A volte io mi fermo e dico, ma come è possibile? E volte io mi parlo e dico, come è possibile? Tu hai visto le dieci piaghe. Visto la, visto dieci Vi ricordate loro no, le dieci piaghe? Nos le ricordáis? rane che camminavano in ogni no, stanza. No, che le, le, le bestie degli egiziani si morivano e le loro no. Che gli animali egiziani si morivano e los, los, los suyosi no. Anche addirittura i primogeniti degli altri morirono e i loro no. E i primogeniti degli animali morirono e i suoi no. Avete camminato in mezzo ad un fiume ad un mare. Avete camminato in mezzo del mare. Con l'acqua a destra e a sinistra che era diventata come un muro. Con l'acqua della destra e schierra che si aveva volto come un muro. E poi arrivate vicino ad una città che si chiama Gerico, Gerico E non credete. E non credete. Cioè, ma Dio che ha aperto il mare? Dio che ha aperto il mare. Dio che ha liberato un popolo dall'Egitto? Che ha liberato un popolo dall'Egitto. Che cosa sono i giganti? Che sono i giganti. Il problema è che lungo il cammino Dio aveva fatto le mani piccole. Però durante il cammino diceva le mani piccole. Perché noi siamo così. Perché così siamo. Siamo portati a dimenticare le cose che Dio fa. Uh, Tendiamo a olvidare lo che Dio fa. Quante cose Dio ha fatto nella tua vita? Quante cose ti ho visto nella tua vita? Quanti miracoli tu hai visto nella tua vita? Quanti miracoli hai visto in tua Quante volte abbiamo pregato e tu hai visto la risposta di Dio nella tua vita? Quante cose abbiamo orato e visto la risposta di Dio in tua vita? Però è arrivato ad un punto che tu inizi a non credere più. Però è ad un punto in cui già non credo. Ah sì, sì, Dio può allungare un piede. Claro, Dio può allargare un piede. Ah, Dio può prendere un piede cavolo può diventare normale si può trovare un piede curvo e assicurare normale però mio marito è quando si converte però mio marito è quando si converte <ride> Sì, sicuramente Dio può benedire eh, la, darti pace nel cuore però sicuramente Dio può darti pace nel corazon sicuramente Dio ti può aiutare ti può far trovare un lavoro ti può essere un lavoro. e però questa malattia quando la guarisce questa malattia come la va a sanare Non lo so, questa cosa vi i barracola, ricorderete un senso. Si, se <ride> mi va a Ah, per caso le mani di Dio si sono fatte corte? A caso le mani di Dio sono corte? Cioè, immaginate quanto è grande l'universo. Immaginate lo enorme che sia l'universo. E in mezzo a questo universo enorme? In mezzo a questo enorme universo. Dio ha creato un sistema solare piccolissimo. Dio ha creato un sistema solare minuscolo. In confronto all'universo è più piccolo di un granello di sabbia. Che rispetto a tutto, l'universo è più piccolo di un un granello di arena. E in questo granello di sabbia Dio ci ha messo tanti pianeti, ci ha messo delle stelle, ci ha messo un sacco di cose. Il suo granello di arena Dio se le pusò sì, le pusò los planetas, le e tutto lo demás. E in mezzo sopra, in mezzo a questi piccoli pianeti che stanno in questo piccolo granello di sabbia. In mezzo ho estos piccoli planetas che stanno en medio de este pequeño grano de arena. C'è una cosa piccolissima che si chiama Terra. E è un mondo un po' più piccolo chiamato Terra. E sopra questa cosa ci sono tante persone piccoline che siamo noi. E, sopra esto hay una aún más que somos e in mezzo a queste persone piccole ci sta una città che si chiama Valencia e c'è un posto che si chiama l'albergo Loli Inn, un sito che si chiama eh, l'hotel Loli e là in mezzo a questo, in questa piccola sala, sala ci sono tante piccole, piccole, piccole, piccole persone <ride> in mezzo a questa tantas piccole persone che oggi stanno qui riuniti per parlare di Dio che oggi stanno riuniti per parlare di Dio e Dio che è così immenso e Dio che è così grande C'è cioè le mani corte Cioè vi rendete conto quanto è immenso Dio rispetto a quanti piccoli siamo noi? Avete scusato dello immenso rispetto a lo piccoli che siamo noi? E Dio ci ha amato di una maniera tanto grande E non siamo di una maniera tanto grande che è venuto a morire, per noi che siamo insignificanti. Che viene a morire, per noi che siamo insignificanti. Non siamo come le formiche. No siamo come ammigga. Siamo più piccoli degli atomi. Sono più piccoli che gli atomos. Cioè per Dio, in mezzo, rispetto a Dio, noi non siamo niente. Rispetto a Dio non siamo niente. Però Dio è venuto per morire per questo niente. Però Dio è venuto a morire per questo niente. Perché ci seaa. Perché lo ama. Come si può Dio dimenticare di te? Come può Dio sottolineare di te? O come può essere qualcosa di così grande che Dio non possa fare? O come può avere qualcosa così grande che Dio non può essere? Se Dio soffre su questo granello si distrugge tutto l'universo, praticamente. Se si soffra su questo grande rena si distrugge l'universo. Come si può Dio dimenticare di te? Come si può dimenticare di te? O come si può essere un gigante così grande da essere più grande di Dio? O come può avere un gigante più grande e essere più grande di Dio? Questo era il problema che aveva anche Mosè. Questo era il problema che aveva Mosè. Non soltanto la gente del popolo che Dio non gradì. No solo la gente del pueblo que Dios no agradó. Aquí hablamos de Mosé. Mosé, que había visto a Dios, había hablado con Dio. Dios. que había visto a Dios, había hablado con Dios. le había hecho mandamientos escritos le había escrito los diez mandamientos en la roca. Y en un cierto punto Mosé dice, Señor, pero ¿de dónde la prendió toda esta carne? Y de repente Dios le pedía a Dios, Dios, pero ¿de dónde sacas toda esta carne? Cioè, nosotros aquí tenemos 600.000 uomini. Tenemos 600.000 hombres. Più bambini, più, más niños. E come gli possiamo dare da mangiare carne per un mese? Come possiamo da per un mese? Da dove le prendiamo tutte queste pecore? Da dove le prendiamo tutte queste Dobbiamo tirare fuori tutti il pesce del mare! Dobbiamo tutto il pescato del mare! E Dio risponde a Mosè! Dio gli contesta a Mosè! Ma per caso le mani di Dio sono diventate troppo corte? A caso la mano di Dio si è cortata? Parliamo di Mosè. Parliamo di Moisés. Mosè che aveva visto il mare aprirsi. Mosè che aveva visto il mare aprirsi. Aveva visto le dieci piaghe. Aveva visto le dieci plagias. Mosè che aveva creduto in Dio veramente. Mosè che realmente avrebbe, aveva credito in Dio. C'erano cose che neanche lui riusciva a credere. Avevano sì. cose che sì. niente lui poteva credere. Siamo umani. Siamo umani. E anche noi ci sono cose che ci costerà credere. E per noi cose che ci costerà credere. Però ancora Dio questa mattina ci sta dicendo, questa Dios sta dicendo. Per caso le nostre mani sono diventate corte. La mano di Dio per caso è diventata corta. E poi Dio disse a Mosè. E le dice, Como adesso vedrai se si riempie la mia parola. Ora se la parola. E cosa è successo? Mi è arrivato un vento. Un, viento. un vento. Un vento enorme. Un vento enorme. E son arrivate tante quaglie. E gli arrivavano tanti. Codornise. Codornis. se dice sì. Quaglie. Codornises. Quaglie. Cornises. Immaginate quante ne arrivarono. Immaginate quante ci Una giornata di cammino per una parte. Un giorno di cammino per un lato. Una giornata di cammino dall'altra. Un dia de cammino per otra Una giornata di cammino di qua. Un cammino E una giornata di cammino di là. Una giornata di cammino era un chilometro circa. Una cammino era un chilometro, Quindi parliamo di due chilometri per due chilometri. chilometri, chilometri per l'altezza cioè, di un metro, de un metro di, carne. di carne. Vi rendete conto quanta carne era? Quanta carne era. Due chilometri? No, no un di un chilometri. No? Due chilometri? 2 km per due chilometri, 2 km per 1 metro di altezza. per 1 di altura. ve lo riuscite a immaginare davanti agli occhi la, la quantità di carne che era, che era. la quantità di carne che era hanno fatto i conti, fatto i conti. Fatto i conti. 4 milioni di metri cubi di carne 4 milioni di metri cubi di carne una barbarità, una barbarità. 4 milioni di metri cubi di carne 4 milioni di metri cubi di carne per caso la mano di Dio si è accorciata? Per caso la mano di Dio si è accorciata. Dio compie sempre la sua parola. Dio sempre compie la sua parola. Noi abbiamo ricevuto promesse da parte di Dio. Noi abbiamo ricevuto promesse da parte di Dio. Però molte volte è più facile credere in tante cose che credere nelle nostre promesse. Però è più facile credere in altre cose che nelle nostre promesse. Ah, gloria a Dio, Signore ha benedetto la vita di gloria. Ah si sì, si sì, gloria, Dio ti benedirà. Dio si Dio te l'ha promesso lo farà. Dio te, te l'ha promettuto e lo farà. Eh però per me chissà se Dio lo fa. Però per me farà me, chi sa? braccine corte. Corto. Mm. Ah sì, è la pastora, sono venuti dall'Italia. E la pastora venirà dall'Italia. Dio gliela aveva promesso. Dio se lo promettevo. E eh, nella pandemia gli ha fatti venire. in medio della pandemia venire Ah sì sì, Dio ha compiuto le promesse. Dio ha compiuto la sua promessa. Eh però a me chissà se lo farà. per me chi sa se lo farà. È difficile, È difficile credere. È molto facile credere in quello che Dio promette agli altri. È in che Dio promette a altri. Però quella promessa sarà vera per me. Sarà vera per me. Tutta, la carne per Tutta la carne per questo popolo. Signore, ma dove la prenderai? Signore, dove la tomerai? E molte volte noi preghiamo e diciamo. E adesso orammo e dicimo? Vabbè, ah signore, e come si converte mio marito? Bueno, signore, e mio marito? come cambia questa situazione? E, e situazione? come guarirà mio marito? mio marito? E come farà a trasformare la città di Valencia? Come trasformerà la città di Valencia? E, Valencia? e come succederà un grande risveglio? Come va a passare il risveglio? Vabbè, signore, sì, magari succede in Sud America. La passa in Latina America. Ah, sì, sì, magari succede negli Stati Uniti. Magari passa negli Stati Uniti. Forse in Sudafrica. Nel Ah, ma qua quando succederà? Però anche come va a passare? Poi oh, non abbiamo lo stesso Dio che c'è in Sud America. Noi lo tenemos el mismo Dios que en Latinoamérica. Ho lo stesso Dio che sta negli Stati Uniti. Il mismo Dios en Estados Unidos. Ho lo stesso Dio che sta in Sudafrica. El mismo Dios del de de Sur África. Escaso quando Dio viene qua si cambiano i bracci, si mette le cucchine. Anche quando quando Dio viene qui si cambia le braccia e si pone le braciti. È sempre lo stesso Dio. È lo stesso Dio. Quello che ha aperto il mare. Che ha aperto il mare. Cosa c'è che Dio non possa fare nella tua vita? Cosa C'è che Dio non può essere en tua vita? E dice Adesso ti faccio vedere se la mia parola sta in pieno. Dice, ora ti voglio mostrare mostrar mi se mi parola si cumple o no. Non siamo giudici. Non siamo gli unici. È normale avere dubbi. È normale avere dubbi. Mosè aveva dubbi. E Mosè aveva dubbi. E Mosè aveva visto Dio di spalle. E Mosè aveva visto Dio di spalle cioè immagina la scena ma non era l'unico immaginate la scena però non che... era l'unico all'improvviso ad Abramo appaiono tre uomini a Abramo gli appaiono tre uomini Dio più due angeli Dio due angeli Lui li accoglie nella sua tenda li accoglie nella sua tienda a Dio a Dio avere Dio nella tua tenda avere Dio nella tua tienda e gli fai da mangiare e hacerle di comer una paellita mariscos <ride> di mariscos, mariscos. Non lo so cosa preparavo quella giornata. Non lo so cosa succederà. Un asado argentino. Un asado argentino. Una repita venezuelana. Una repita venezuelana. Una lasagna italiana. Una lasagna italiana. Non lo so quello che le cucinò. Non, so non so lo so quello che gli ho cucinato. Non so che le cucinò. Però tu avevi Dio male nella tenda. Però tu Dio in tua tenda. E Dio ti dice. E Dio ti dice. Fra un anno... <coughs> Verrò di nuovo qua e Sara avrà un figlio fra le braccia. E in un anno vendrò tra vez qui e Sara tendrà un niño in le braccia. E Sara si mette a ridere E Sara riendose. Va beh, ah, sì. sí, claro, sì. Forse il bicchierino di vino. A lo mejor il vaso di vino. <risa> no. Non lo credeva. non se lo credeva, E teneva Dio là. E tenia a Dio là. A Ma non lo credeva. Non lo credeva. Ma come può essere una persona a 99 anni come può essere che una persona a 99 anni fa un figlio con una donna di 90 Ha un figlio con una donna di 90 che non c'è neanche più il ciclo e ora tiene la regla ma non è possibile, non è possibile. signore, ben di vostro poco di vino Signor, tomate un po' di vino però dopo un anno per l'esposizione de di un anno uè, uè, uè uè uè, uè per caso la mano di Dio si è fatta troppo corta a casa, la casa della mano deve essere cortata. Dio ha bisogno eh, di una donna che abbia un ciclo per farla partorire. Dio ha bisogno di una donna che tenga bene per chi partorare. Cioè immaginate. Immaginate. Molte volte veniamo meno nella fede. fede. La stessa cosa è capitato con Zaccaria. La mia passiva con Zaccaria. Sua moglie Elisabetta era stella. Sua Elisabetta era stelle. E mentre stava lì nel tempio facendo il sacrificio. Mentre stava nel tempio facendo il sacrificio. Gli appare un angelo. Gli appare un angelo. Cioè immaginate che voi state facendo una cosa e vi girate e c'è sì, sì. un angelo. E l'angelo dice tua moglie partirai ed avrà un figlio. E l'angelo ti dice tua esposa va a parire e va a tenere un io. E Zaccaria non ha creduto. E Zaccavia non se lo crede. Cioè ti appare un angelo e ti dice una cosa e non lo credi. E purtroppo ho dovuto rimanere muto perché non ha creduto all'angelo. Si muto perché non all'angelo. Ed era un sacerdote. Era un sacerdote. Stava, era sommo sacerdote. Era sommo sacerdote. In questo, perché stava officiando il sacrificio principale. Stava il sacrificio principale. Immagina la scena, vedi un angelo. Ma sa, un angelo. Tuo marito si convertirà. Tuo sposo a convertire. Eh va bene. <ride> Devi venire a mangiare a casa tua. Viene a in tua casa. Tu gli fai una bella, un bel asato argentino. E, argentino. e' Dio ti dice, tuo marito si convertirà, l'anno prossimo sarà con Dio a servire il Signore. E questo dice, il prossimo anno tuo marito va, co, uh, va a servire il Signore. Eh, va bene. Ah, signore ah, prende un altro ah, po' ah, di acqua, ah, vino. Ah, che sia. Poi dopo arriviamo. E lui? Questo è quello che è successo. è quello che è successo perché anche loro erano umani perché erano umani mostri della fede, mm, mm. de fede persone che hanno fatto grandi esperienze con Dio no con erano come me e come te erano come io e come tu avevano i dubbi mm. e allora Dio gli disse la stessa cosa e a le dice lo stesso per caso le mani di Dio si sono fatte più corte per caso la mano di Dio si è cortata e anche a te questa mattina Dio ti sta dicendo. Io sta dicendo a te. Per caso la mano di Dio è diventata più piccola. Per caso la mano di Dio si è portata. Ora perché molte volte la promessa non si compie? E perché la promessa non si compie? Perché il problema non è Dio. Il problema non è Dio. Molte volte siamo noi che blocchiamo la promessa. Molte volte siamo noi che blocchiamo la promessa. Sapete, quando uscirono dall'Egitto? Quando salirono dall'Egitto? Non salì soltanto il popolo di Israele, Israele Ma tanti altri popoli che erano schiavi Si, si mischiarono insieme al popolo di Israele, Israele E uscirono insieme con loro e salirono con ellos. Perché furono liberati e tanti si infilarono dentro liberati, non so, si però, non erano però non erano di Israele Erano con Israele ma non erano Israele, erano con Israele, però non erano Israele. E furono quelli che mormorarono di più E furono quelli che parlavano e alla fine influenzarono coloro che erano il popolo di Dio. Molte volte la benedizione non arriva nella nostra vita. No Perché ci facciamo influenzare dalle persone che non credono. No, si la gente que no ah, queste, queste amiche. A o questi amici. O amici. Ah ma tu sei ancora fedele a tua moglie. Sì, sono fedele a tua Ma guarda quante donne ci sono qua. Ma, ma non la pensare. Tradisci tua moglie. Vagnala. Bell amico. Bella. Però se tu cammini insieme con certe persone. Ti influenzeranno negativamente, negativamente. E ti spingeranno a fare la cosa sbagliata. ti a Ah, vai in chiesa la domenica. la domenica. Ah, che tonto che sei. Che tonto eres. Perché non vieni a vedere la partita di calcio? Non a vedere il partito. Dobbiamo ti fare per l'Argentina contro il Messico. ti fare per l'Argentina contro il Messico. Argentina 2, Messico 0. Argentina 2 contro il Messico no, 2 a 0. <ride> Perché devi andare in chiesa? Perché vai all'Iglesia? chiesa? e oggi e domani e alla fine tu ti fai trascinare nelle cose che non sono di Dio allora la promessa c'è Dio ha le mani lunghe però tu dove sei? Sei lì fermo nella promessa, sei della promessa. O sei stato trascinato lontano dalle altre persone. Altre persone. Attenzione con chi cammina. Con quien Perché noi assomigliamo alle persone con cui camminiamo. Nos a, la gente con la que a Napoli c'è un detto. Un che chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Che chi non so se esiste questo detto anche in Spagna Non so se, passa, se esiste anche in Spagna Dobbiamo fare attenzione alle persone con cui siamo in contatto con la gente en Chiaramente dobbiamo evangelizzare la gente che non è convertita Supposto che evangelizzare la gente che non è credente però il mio cuore non lo posso aprire con una persona che non crede. Non no no no, gli racconto i miei problemi familiari a una persona del mondo. No le una persona del che mi può dire? Ah, tuo marito fa questo. Tu marito fa questo. Uccidilo. Mátale. Tradiscilo. Andagnale. Che consiglio mi può dare? Dar? Ma se sto con una persona di Dio? Persona di Dios, mi sì. dirà preghiamo insieme. Dia, vamos a Cerchiamo un consiglio dal pastore mi aiuterà a fare la scelta giusta mi aiuterà a tomare la decisione corretta invece di allontanarmi da quello che Dio ha stabilito, di che Dio ha stabilito. quindi la promessa c'è però noi dobbiamo fare attenzione a non essere trascinati lontano dalla promessa, promessa. un'altra cosa che ci porta lontano dalla promessa la e quando non facciamo attenzione a quello che Dio ci dice. No dice. Saul fu un grande re. Saul fue un gran rey. Dio gli fece grandi promesse. Dios le hizo Però Dio gli disse alcune cose e Saul non le fece. Dice guarda, Saul aspetta qui sette giorni. Saul, uh, siete Poi arriverà il profeta. Il profeta. E pregherete. E dopo potrete fare la battaglia. In battaglia. E se solo aspetta il primo, giorno, e solo il primo giorno. Aspetta il secondo giorno. Il, secondo, il, quarto, il quarto. Il sesto. Sexto, settimo giorno, il settimo e giorno. Settimo e dia, si scoccia di aspettare. E si cansa di sperare. E fa lui il sacrificio. Il sacrificio. E Dio gli dice: No. E No. Però io ho fatto un sacrificio perché senza sacrificio. Non potevamo andare alla guerra. Però, io so il senza non alla guerra. però Dio gli dice l'obbedienza vale più che l'obbedienza vale più del sacrificio. Dice, vale más que sacrificio. E bisogna ascoltare attentamente. Con Dio parla. Dios habla. Però la gente non ascolta. La gente escucha. E poi il problema è di Dio che non si compiono le promesse. El Dio parla. Dio parla. Attraverso il pastore. Attraverso il pastore. Ultimamente parlavamo con mia moglie, vi ho dato un consiglio ad una sorella. Sì, cioè, stavo parlando con mia sposa in questo periodo le diamo un consiglio alla mia mamma. E io gli ho parlato in maniera molto dura. E io fui molto duro con ella. Voi mi vedete, sono tranquillo. E tranquillo. Però quando Dio mi dice dalle io. Però quando Dio dice dalle <ride> dopo. <ride> Fate attenzione perché sono ammazzato. <ride> son e, e io gli dissi una cosa. E gli dice algo. Devo dirti questa cosa perché non so se avrò più l'occasione di dirtela. Ti dico io devo dire questo perché non so se ti l'occasione di decirte. Perché io sapevo che non l'avevo più incontrata questa persona. Perché so che non l'avevo incontrata, non le va a voler incontrare questa persona. Perché non, non, non vorrà più avere a che fare con me. Perché già non mi va a che vedere Però tu devi capire questo, devi capire questo, e devi capire questo. Perché devi intendere questo, questo e questo. Ascoltami attentamente. Ascoltami eh, bene. Se fai questo, questo e questo. Se questo, questo e questo. Ci sarà un grande cambiamento. Sarà un grande cambiamento. Perché c'è la promessa. Perché è la promessa. Però devi ascoltare. Perché e alla fine? E alla fine? <ride> Per a volte c'era una sorella. Ma io dicevo, Io dice, sorella, tu devi cambiare. Sorella devi cambiare. Sorella devi cambiare. Devi cambiare. Sorella, devi cambiare. Devi cambiare. E mi ascoltò. E mi Cambiò chiesa. Cambiò iglesia. Poi <ride> Però <cambia. ride> Alla gente non gli piace quando gli dici la verità. A lei non le gusta la verità. Scrivevo un posto qualche giorno fa eh, e qualche pastore sotto mi commentava Apostolo c'hai ragione e un pastor mi commentava Apostolo ti ha ragione perché io dicevo molte volte la Chiesa è piccola perché noi diciamo la verità perché magari la Chiesa è piccola perché diciamo la verità quando diciamo alle persone che stanno commettendo dei peccati e che devono lasciarli quando le, diciamo la... le diciamo a la gente che stanno commettendo peccati e che devono lasciarlo e loro infatti lasciano e lo dejan però non è il peccato. peccato la Chiesa è la Chiesa <ride> E' per questo che molte volte le chiese non crescono. E per questo le chiese non crescono. Però cosa vogliamo fare? Un locale grande? Perché vogliamo essere un, un locale grande? O riempire il regno di Dio? O llenare il regno di Dio? Io voglio riempire il regno di Dio. Io voglio il regno di Dio. E se questo significa avere un locale grande a me? Si, significa avere un locale grande a me. Però se, se devo avere un locale pieno di gente che non, non servono... Però se, se devo avere un, un locale pieno di gente che non serve... E non devo dire niente perché sennò se si, si offendono. Non posso dire niente perché non no si offendono. Preferisco avere poche persone. poche persone. Perché io devo dar conto, Dio. Darle conto a Dio. Allora la mano di Dio se forse era accorciata. Il problema non era la mano di Dio. Il problema era Il comportamento delle persone. Il problema era la della gente. Perché molte volte diciamo di credere e non crediamo. Y a volte diciamo di credere e non crediamo. Molte volte credevamo, però siamo stati influenzati e ci hanno portato lontano dalla religione. veces e nos, nos alejaron, altre volte Dio ci ha parlato per spiegarci le cose. E questo Dio ci ha parlato per spiegare le cose. Però non ci conviene. Pero no conviene. E poi alla fine il cattivo è di Dio che la promessa non ci può. Di Dio, perché la promessa non si cumple. Ma per caso le mani di Dio sono diventate corte. Ma per caso le mani di Dio si hanno han corte. No. Ancora Dio sta chiamando. Dio solo le stai chiamando. Le promesse sono là, sono valide. Le promesse stanno lì e sono, là, sono Siamo pronti a prendere questa promessa. Siamo listi per tomare questa promessa. Siamo pronti a fare tutto quello che sarà necessario per vedere questa promessa. Siamo listi per fare tutto quello che sarà necessario per vedere questa promessa. Perché non è che Dio ti di fa la promessa, la deve fare lui. Perché non è che Dio una promessa e la tiene che fare lui. No, no, dobbiamo fare la nostra parte. Con Giosuè dovettero fare la guerra e conquistare i posti. Con Josué dovremmo fare la guerra e conquistare i siti. Dio gliela aveva la data la terra. Dio se le aveva la terra. Però se la dovettero prendere con le armi. E anche se Dio ti ha dato la promessa, la promessa. Quella promessa te la devi prendere a morsi. promessa devi a mordisco. Il regno di Dio non è per i codardi. Il regno di Dio non è per i deboli. Il regno di Dio è per i coraggiosi. Il regno di Dio è per i, di i lottatori. Per i violenti. Però non violenti che picchiano la gente. No? Ma violenti nella fede. No Violenti nel credere in Dio. En el creer a Dios. Ah, il Signore mi ha detto che devo girare sette volte attorno a Gerico. Il Signore mi ha detto che devo sette volte a Gerico. Io ci girerò. Pues a Come un pazzo girare a girar la lo Però alla fine Gerico è caduto. Però Gerico Quali sono le tue promesse? Quali sono le tue promesse? Che cos'è quello che Dio ti ha detto? quello che ho detto? Ah, magari oggi sei triste perché non vedi la promessa. Però le mani di Dio non sono corte Però la mano di Dio non si sono accorte. Dio ti sta spingendo ancora a credere nella promessa. Dio sta impogando ancora a credere nella promessa. Dio ti sta spingendo a cambiare le cose che ti bloccano nella promessa. Dio ti sta implicando a cambiare le cose che imparano la promessa. E se tu credi, ogni cosa è possibile a Dio. Ogni cosa è possibile a Dio. Dove la prenderemo tutta questa carne? Dove tutta questa carne? Andremo al mercadona e prenderemo la carne per tutti. Andremo al mercadona a comprare carne per tutti. Mm. Andremo nel mare a prendere i pesci, tutto il pesce del mare. Andremo a prendere tutto il pescado del mare. Moisés. Moisés. Ma per caso io ho problemi? A per caso io ho problemi? per caso ho le mani piccole? per caso ho le mani piccole? Adesso ti faccio vedere. Ora vedrai. Carne in tutte le parti. Carne per tutti. Io sì. le orecchie da, dal naso. E io per le e per la narizia. Alla fine vomitavo, non ce la facevano no. più a mangiare carne. Al stavano di comer carne. Iniziavano a pregare al contrario. Sono a dare al revés. Signore basta la carne, dàci qualche altra detto, cosa. basta la carne, dà un altro cosa. Abbiamo capito, però basta. Ne我们, però ya. Dio è fedele. Dio può fare ogni cosa. Dio può fare ogni cosa. Dobbiamo credere in Dio. Solo Allora vogliamo adesso salutare le persone che ci seguono da internet. Saludiamo Saludiamo Salutiamo anche l'Evangelista Vincenzo. Salutiamo Vincenzo. E altri fratelli. E Dio vi benedica. Dio vi.